Ciao a tutti oggi prepareremo la pasta con le fave secche il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono fave secche, pasta corta, coste di sedano, pomodoro, cipolla, carote, patate, prezzemolo, olio, sale, pepe, dado vegetale fatto col bimbi e acqua. Diamo il via alla ricetta, iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla, le carote, le patate, i pomodorini, il prezzemolo e le coste di sedano. Facciamo tritare azionando il bimbi per 10 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale, recuperiamo anche quello che c'è sul coperchio. A questo punto andremo ad aggiungere l'olio. E facciamo insaporire per 3 minuti. 120 gradi velocità 3. Aggiungiamo le fave, l'acqua, il sale, il pepe, E il dado vegetale che abbiamo fatto con il bimbi facciamo cuocere per 40 minuti 100 gradi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 100 gradi anti orario velocità soft la pasta è cotta andiamo a impiattare pasta con le fave secche grazie e alla prossima ricetta